zombie apocalypse ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti nuovo video vlog eh, barra chiacchiericcio come state? finalmente nuovo video vlog chiacchiericcio allora dunque questo video vuole essere fatto per fare una bella chiacchierata insieme a voi ma non solo anche per fare il letto con voi, mi devo posso sistemare la mia camera, ma lo farò insieme a voi e vabbè, tra poco dovrò uscire perché devo andare a prendere delle cose in un negozio qua a, a, di sotto casa cioè andando, a pochi passi da, cioè andando a pochi passi da casa mia e niente, scusate se tremate ma siete in una pos posizione un po' provvisoria e poi metterò dove parte allora ragazze mie, niente Io adesso Tra poco, sì lo so Da questa parte avete letto di sfatto perché, perché appunto devo fare il letto E per fare il letto Mi, mi, trovo, mi, mi devo trovare una sistemazione no? Non ho idea ancora di quale Ma ve la troverò eh, Se no non so come fare boh. Ragazze mie E ragazzi miei Allora, dunque ehm, Come sto? Sto benino? Come vedete sono bella truccata. Aspettate, tolgo, tolgo, tolgo gli occhiali e vi faccio vedere tutta la mia, vabbè, questi lì, questi riccioli. che tanto spuntano dal nulla. Vabbè, questi sono i ops. sta scaricando la batteria. Adesso se lo metto a caricare perché così almeno non si scarica. Allora, ragazze mie, questo è il mio trucco di oggi. Fatta la buona, diciamo. Ehm, mascara, correttore, una, be una bella dose di, cor di correttore. Ehm, vabbè, do dopo vi dico tutto, quello che ho combinato. Ehm, correttore infallibile L'Oreal. Poi cipria, oggi l'ho saltata. Ehm, aspetta che mi metto gli occhiali. Ok, senza che devo sfasciare del tutto. <ride> allora... Mascara niente, cipria, solo bronzer e illuminante. Altro niente, un po' di rossetto della Yves Rocher, quello rosso che avevo l'altra volta, che l'ho mischiato a un altro lip gloss della Chiera Ferragni, e niente. Quello che sarebbe, quale sarebbe? Il labello, labello lip gloss, crayon, come si chiama lui, non lo so. Quello lì, comunque, e niente, ragazze. Adesso io vi appoggio da qualche parte, perché sto guardando di sotto, perché mi devo appoggiare e ci vediamo dopo. Dai, speriamo bene. Mamma mia ragazze. Ecco qua. Ma no, questa non ci fa niente. Allora, vediamo se mi riesce. Non vedrete niente, però almeno sentite che sto... No, non lo aspettate. Voglio sistemare meglio, ok. Voglio sistemare. Oddio, che botta che sento. Vabbè. Okay. Okay, I was your you were mine. But it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand. And the first thing you Have you loved? nel senso che eravate appoggiate in una maniera un po' insolita ma vabbè dettagli allora ora il mio letto ve l'ho fatto come potete ben vedere non è più sconcio come prima si sì, lo so avete visto che non ho scosso le lenzuola scuotuto anche no <ride> non ho scuotuto non so se si termine idoneo a quello che è. vabbè non ho scosso le lenzuola e quindi scotuto non si può sentire scosso scu... mm, vabbè ci siamo capiti comunque non ho sbattuto la lenzuola per farle un po' arieggiare però almeno sono riuscita a far prendere un po' d'aria poco fa la stanza voi direte perché la scambia non è bella arieggiata già mentre facevo il letto e eh, lo so avete ragione però l'ho già fatta arieggiare prima poi non voglio prendere un bel malanno anche se non c'è tanto caldo ci scusate, non c'è tanto freddo, perché oggi qui a Palau dovete sapere che fa una bella giornata. È vero, non ho nessuna scusa per fare questo... Scusate se volevo dire, ma mi arrivano le notifiche sul telefono, quindi vabbè, non commenta. Vi stavo dicendo non è una bella giornata, è una bellissima giornata di sole. E, e si stanno cominciando a fare belle giornate, quindi ecco perché... Ehm... Ecco perché trovo sempre delle scuse per non aprire la finestra. Anzi, la apro solo quando non sto registrando, che chissà per quale motivo, però vabbè, dettagli. E niente, adesso io eh, sistemo il mio pigiama che sta di là. Vedete dove sta? Questa qua, qui, qui, qui, qui. Questa, da questa parte. E niente, ragazzi. Io adesso provo a. Mm, farvi vedere i prodotti che ho utilizzato per questo trucco leggero e semplice che io tanto leggero non lo vedo però quelli sono dettagli <ride> e ci vediamo dopo anzi no non voglio stoppare voglio lasciare tutto il video così com'è se stoppo è troppo cioè se stoppo che succede? che vi stufate? quindi aspettate un secondo ah oh no allora eccomi qua ci sono mi sa che mi devo mettere in modalità come dire in modalità non lo so mi devo passare perché se non mi vedete allora eccomi qua ci sono eh? ci sono ci so dunque sì, lo so il, il telefono è al massimo come ho messo quindi Devo mettere una posizione che mi possiate vedere bene. Allora, aspettate un secondo. Ecco qua. E lo so, siete messi in una maniera bruttissima e orribile la scena ma non so come farvi vedere le cose. Se no. Allora, qua ho utilizzato prima cosa il burro cacao che c'è in borsa, la borsa di lama mi viene male, mi viene male a prenderla allora voglio fare tutto di costa, ma come sotto il video diventerà vi lungo una cuarissima <ride> cioè. allora l'Oreal L'Oreal infallible 327 casi mi rivedete cioè non si vedrà mai una fava per i dettagli e poi che mi sta piacendo perché è la verità è, è bello allora poi Cosa ho utilizzato? La cipria? Ho detto prima che non l'ho utilizzata, quindi non so perché la, non la sto portando avanti. Vedete che c'è anche il bucone, il buchino quello vabbè, minuscolo. Poi ho utilizzato in primis al posto la cipria, questo qua, questo bronzer, vedete? È molto buono e ce n'è quasi che siamo agli sgoccioli! Quindi top! Mi piace e tra l'altro è colore d'addio bellissimo come ultimo ma non per importanza utilizzato um, allora l'illuminante di mia cap evolution questo qua che è top meraviglioso aspetta un secondo perché vabbè. mi vedo un po' la ombreatura tutta io non so perché vabbè, niente si sì, mi vedo tutta opaca nella telecamera non capisco il perché aspetta un secondo voglio vedere se volendola senza fare troppi casini ci riesco o meno non voglio chiudere altre telecamera è brutta vedere così però ok ora mi vedete meno opaca anzi si spera che mi vedete meno opaca allora poi cosa utilizzato l'illuminante sì lo lascio aperto ah sì il mascara Prima, dopodiché l'ultimo step ho usato il burro cacao che ho tolto per, per idratare bene bene le labbra poi ho utilizzato il mascara questo della rimer questo qua non so come si possa vedere perché eh, sto girando con la telecamera frontale sto registrando ecco qua penso tutti registrano con la telecamera frontale questo qua questo e poi eh, il rossetto delle makeup revolution eh, no makeup il brochure aspettate un secondo se la trovo allora dunque burro cacao labbro san questo qui sarebbe questo poi in combo tutte e due, queste utilizzato. Voi direte, che c'entra? Si, sì, ho fatto un mix, un remix con questo, un mix di colori. Allora, ho utilizzato perché si vede così, boh. non lo so perché fa così. Aspettate un secondo, così non è possibile. Ops, allora vediamo. Forse così è meglio. Questo si rimette a posto. Lo stesso, ho fatto una bella passata di mascara comunque e ho utilizzato sia questi che questo della, della Chiara Ferragni, il lavello top, piace un botto, vedete questo è della Yves Rocher e ha un bellissimo colore bellissimo, mi piace Matti, mm, non lo utilizzo sempre perché anche se non sarebbe bello dare troppo all'occhio Ma chi se ne frega A me il rosso piace perciò lo utilizzo Aspettate ragazze che mi metto più comoda Ok Questo è il logo di Yves Rocher, Vedete Non so cosa si possa mai vedere Però è questo Niente ragazze questo era tutto Vi faccio vedere il mio outfit Tra poco Aspettate un secondo Allora il mio outfit oddio che brutto vedersi questa roba qua aspettate e lo cestino dove ho messo il mio cestino e schifo allora ora stacco qua e vi faccio vedere il mio il mio outfit che non è nulla di che però tanto va bene prima o poi devo uscire quindi ci vediamo dopo per il cambio di ehm, come si chiama? Non vi la mente Outfit Cambio camera ci vediamo dopo Oppure aspettate ve lo faccio vedere stacco la, la, la batteria E ve lo faccio vedere così com'è Allora Ho ancora le pantofole Quindi non fateci caso Perché tanto le Devo cambiare Devo utilizzare questi ehm, Questi pantaloni sì, Ciao stivali Questi stivali qua che sono bellissimi, si sono un po' usati però ragazzi se le cose si devono usare, sono che senso ha, vedete? Belli vero? Sì, mi piacciono. Sono della ball, sono. Sono ball Soft e poi ho questa maglia qua che ce l'ho da quando mi sono fatta una bella doccia davanti ieri. E poi oggi invece mi sono rimesso a mettere sciacquata le ascelle, non potevo stare troppo puzzolente, ragazzi. Devo dire la verità, mi sono risciacquata perché dovevo uscire a fare una commissione, no? E anche per una bella passeggiata che mi ha fatto risudare da capo, però vabbè, è niente. Poi mi sono risciacquata la ascelle e ho rimesso questa maglia che non è neanche, non mi ha fatto tanto sudare, però me le sono risciacquate quando sono ritornata dalla passeggiata perché io non so voi ma. Ho il vizio è che cammino troppo accelerata. Di... Sì, cammino accelerata. Con la camminetta non lo dite a nessuno. Lo dite a cammino, muovo le camminette non muovono i dettagli. E niente. Cosa dirvi? Non mi ricordo più. Ah si, sì. questi sono i miei pantalekins. Non so se si vedono. Aspettate un attimo. Questi sono i miei pantalekins. E, e niente. I miei pantalekins che li adoro da morire, vedete? Non so cosa si possa mai vedere, ma questi sono i miei preferiti da quando li ho acquistati al mercato di Palau. Ehm, che dire? 5 euro. L ho pagati 5 euro. Sì, 5. E niente. Sono già 16 minuti che registro. Questa è la mia borsa, come noi americani. My Purse, La mia borsa, bellissima. Eh, la vorrei cambiare ma non ci penso neanche piuttosto eh, la cambio con un altro accessorio però un accessorio con un'altra borsa al momento mi tengo questa che è bella bella bella bella bella bellissima questa adoro già ma adesso però la voglio mettere giù per terra perché è meglio così e niente quindi, eh, che dire, tra poco farò un altro video e poi lo pubblico lo metto in privato e lo metterò, come dire, no, programmare non lo programmo mai, oddio si sta sempre scaricando sto coso. Voi forse non avete visto che si sta scaricando ma io ho visto lo sfumare della, della telecamera, si era un po' sfocata perché, non voi no, però io l'ho vista. Vabbè, a parte questi preamboli che non ce ne frega niente a noi, però vabbè, io lo dico perché se voi dite, ma perché metti il dito in mezzo? Perché c'era la batteria che si sta scaricando. Vabbè, poco importa, adesso io vado, mh, ce ne sono, non lo vedo da qua, va, vabbè, e, mh, se l'ha passato qualche, qualche ora, non lo so, non voglio dire stupidate, non voglio parlare a bamber, anche se lo faccio quasi sempre nei miei video e noi ci si vede non lo so fa, quando è, e a che ora ci si vede ma sto video appunto tutti i video ho deciso o decido o ho, ho deciso ma come cacchio parlo eh? ho deciso di voler pubblicare tutti i miei video ehm, di pubblicare tutti i miei video piano piano e a seconda di quando ne ho voglia me la sento e poi cos'altro devo fare Ah sì, devo mm, eh, um, come dire, sì, insomma, pubblicare i miei video piano piano e poi, sì, sembrano ripetito, sembrano un discorrotto. Non riesco a dire cosa, non mi ricordo cosa fare altro. Ah, sì, li pubblico, ma prima di pubblicarli li metto tutti in privato, perché a programmarli, ragazze, mi viene male. Ve ne sarete già andati di sicuro, però pazienza. Ragazzi, chi mi vuole mi guarda, chi vuole... Bye bye, non so cosa dirvi, non importa, eh, le visual non sono una, una priorità, per me tanto ho capito che il mio, il mio canale non è YouTube, non è che è brutto, però dovrei variare con i contenuti, però mi piace fare sempre questi, che ci posso fare? Niente, niente, niente, niente ragazze mie. Beh, ciao.